Potenziamento dei controlli stradali da una parte e lavoro di prevenzione con le giovani generazioni dall'altra. Questo è il risultato della riunione che si è tenuta in prefettura dell'osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali che ha affrontato la tematica della sicurezza della strada regionale 71, l'arteria, spesso teatro di tragedie della strada, alcune mortali altre con gravissime conseguenze. Oltre ai membri dell'osservatorio erano presenti anche il presidente della provincia di Arezzo e i sindaci dei comuni comuni interessati dall'attraversamento della strada regionale. Tutti d'accordo sulla pericolosità soprattutto di alcuni tratti, si è quindi deciso di proseguire nell'attività di prevenzione ed educazione stradale già in atto con il diretto coinvolgimento degli studenti e di prevedere un potenziamento dei controlli stradali da parte delle forze di polizia. Il giusto equilibrio, scrive la Prefettura in un comunicato stampa, fra le attività di controllo e repressione dei comportamenti pericolosi, costituiscono la strada migliore per perseguire l'obiettivo della progressiva diminuzione dell'incidentalità stradale.